Sono Valeria Parrella, candidata per la circoscrizione Sud. In Europa proporrò una nuova narrazione della disabilità e la rimozione dell'handicap inteso come l'incapacità sociale di affrontarla.